E anche quest'anno arriva giugno, quel magico mese in cui gli studenti si preparano per la maturità. Quell'esame che punta a valorizzare la salute mentale di un individuo per la vita di tutti i giorni. Ah sì, e ovviamente anche la maturità, esistono vari modi per affrontare gli esami, ma andiamo con ordine. <coughs> Signore e signori, benvenuti su Esami, effetti collaterali. Mi parli di un'opera di Pirandello. Va bene, va bene, però quando arrivo a 60 mi fermi perché ho l'appuntamento per portare il Criceto in tolettatura tra 30 minuti e ho mio fratello che mi aspetta qui fuori, quindi cortesemente va bene il fumatia Pascal? Come si permette, scusi? Oh, un, att un attimo, un mi scusi un attimo, un mi scusi un attimo. Oh, Nii, esci? Ci hanno posticipato l'appuntamento in tolettatura, dai. Eh. Sì, guarda, ho finito. Tanto tanto le 60 ce l'abbiamo, no? Ma, Giusto? Ma, ma ok, va bene. bene. Grazie, arrivederci. No, ma ti pare che ti vanno a chiedere proprio quello? Ma non, non te lo chiederanno mai, non te lo chiederanno mai. No, ma manco quello... Dai, dai, sì, ma seriamente. Ma l'abbiamo fatto un secolo e mezzo fa, ma ti pare che adesso proprio quella cosa te la vanno a chiedere? Ma stai tranquillo, ma non guardarla neanche. La crisi in Medio Oriente, ma chi se ne frega? Mi parli della prima penna stilografica. Oh, ma è molto semplice. Eh, le prime notizie riguardanti eh, la penna stilografica risalgono al X secolo e comprendono una sorta di... A few later. Ed è per questo che nel 2019 sono fatte tutte queste cose. Wow, ma, ma veramente? Ah. Ma questa cosa non la sapevo neanche Permette. io, ma lei è un genio. La smetta. E se mi chiedessero cose assurde, tipo com'è la vita di Leonardo da Vinci o chi è il presidente dello Zimbabwe? N no, posso farcela, è solo un esame. E non devo farmi prendere dal panico. Ok, è stato bravo. Un'ultima domanda e la mandiamo via. Mi parli del presidente dello Zimbabwe? No! Quindi, ci dica qualcosa sulla vita di Ungaretti Va bene, va bene, va bene first, let me take a Ma, ma come si permette? Ma, ma lei non si rende conto di quello che sta facendo? Tracce... ...esami... ...motorica... ...indio Ps! ehi! Hey. Hai l'ansia per l'esame? Eh? Sì, non sai dove trovare le tracce della maturità in no, anticipo? Eh Sì, comprare da me, solo 1000 euro. Le fornisce mio padre al ministro dell'istruzione. Le compro! Ragazzi, è impossibile trovare in rete o altrove le vere tracce dell'esame di maturità. Quello che vi serve lo avete già. Un solido percorso di studi alle spalle, l'impegno, la volontà di fare del vostro meglio, ma soprattutto tante buone idee. Che non gli fa? Ma ah, fallo così? poi la facciamo dopo. <ride> mi raccomando, è sotto snob. Non ti con le vocali, dillo in maniera netta così. Ripallo Vicino, ma vicino allo schermo. Io, e poi. No, E poi facciamo. Se fa, eh, Approvazioni in video di Daniele Grassucci, eh. E Posso poi, farlo. E poi facciamo così, no? Metto perché e poi, ah. no.